Vediamo velocemente, vediamo velocemente degli esercizi per ehm, la spinta del braccio dell'arco e esercizi per l'alzato. Innanzitutto, per, per l'ancoraggio, possiamo tranquillamente cominciare ad andare in ancoraggio col braccio piegato. Eh, vi spiego per due motivi. Allora, intanto. Abbiamo meno libre e quindi possiamo andare in ancoraggio e sentire bene i muscoli dorsali. Sentirli bene, avere più tempo da sentirli e rilasciare. 2. Col braccio piegato e noi in contrapposizione siamo obbligati, per stare in linea, a utilizzare i dorsali. I dorsali bassi e quindi siamo obbligati. Possiamo anche fare un esercizio di questo genere, braccio piegato, andare in ancoraggio e poi andare in linea, sentire la linea della schiena, sentire i dorsali e rilasciare. Questo è un esercizio che aiuta ad utilizzare i muscoli dorsali anche in spinta da parte del braccio dell'arco, che è una cosa che non abbiamo mai fatto, perché abbiamo tenuto agonisti e antagonisti completamente in contrapposizione. e dobbiamo reimparare a disabilitare i muscoli agonisti dei muscoli che ci servono per mantenere la linea anche quando noi li rilasciamo. Quindi possiamo farle poi in tutti e due i modi, e cioè spinta, ancoraggio e rilascio. Questo è un esercizio che ci permette di eh, riuscire ad ottenere questo risultato, e cioè il risultato di non tenere questo braccio unicamente in contrapposizione perché l'arco nudo non ha stabilizzazione, ogni errore è imperdonabile, non viene minimamente perdonato. Quindi dobbiamo riuscire poi a fare questo. Ok?